Buonasera a tutti, cari amici e cari amiche della Chiesa Cristiana Vetero-Cattolica. Benvenuti a questo dibattito sul Gesù storico e l'attendibilità delle fonti. La prima, che un po', la prima frase che è un po' provocatoria è il nostro titolo, Tra lealtà e giochi di potere ecclesiastico. Grazie alla quale cercheremo di rispondere a delle semplici domande ma molto ostiche. E ne parliamo con il pastore Eric Nofke. Docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdesi di Teologia in Roma, che saluto, grazie professor Nofke per aver accettato il nostro invito. E ne parleremo insieme a padre Giulio Michelini, docente di Sacra Scrittura all'Istituto Teologico di Assisi, che ringrazio anche lui ecco, per, per aver accettato l'invito a parlare di questo tema. E al mio fianco ho madre Teodora Tosatti, biblista, eh, per coordinare appunto questo incontro che all'apparenza sembra semplice, ma in realtà non lo è. Teodora, lascio a te la parola per, eh, per presentare forse meglio, ecco, eh, Padre Giulio e, e il pastore Eric Novke. A te la parola. Eh, grazie tante, molto gentile, li hai presentati benissimo tu. E io invece vorrei presentare il problema. Nelle nostre comunità si agitano delle domande. Eh, noi leggiamo delle cose nel Nuovo Testamento, si dicono delle cose su Gesù, ma queste cose sono vere? Eh, non è che il Nuovo Testamento è espressione di un'ideologia un religiosa che ha voluto fare di lui un Dio e che tra l'altro è condizionata da, dal modo di pensare di alcune parti del del cristianesimo primitivo che appunto hanno voluto fare di Gesù un Dio e che hanno vinto rispetto ad altre correnti che sono rimaste secondarie. In sostanza il cristianesimo dice che Gesù è Dio perché questo è il pensiero cristiano fondante o perché questo è è il pensiero cristiano delle correnti che hanno prevalso magari su altre più vicine al, con, al modo di pensare originario dei cristiani su gesù e, e paolo paolo che ruolo ha avuto nel cristianesimo c'è cioè, chi dice il cristianesimo l'ha inventato paolo non l'ha inventato Gesù. Beh, oddio, su questo magari potremmo anche essere d'accordo, vero? Gesù non ha certo inventato il cristianesimo, ma il cristianesimo come lo viviamo oggi? È il frutto della corrente vincente Paolina? Il che si potrebbe discutere, eh? Oppure, è il frutto di una riflessione leale, come dice la nostra locandina, sulle figure di Gesù. E noi, le grandi teologie, si rifanno al Gesù storico. Ma questo Gesù storico è stato costruito dalle correnti teologiche cristiane che hanno vinto nell'arco dei primi tre secoli la scelta dei testi a cui rifarsi perché i testi sono tanti no sappiamo bene che oltre ai testi che consideriamo canonici ci sono quelli apocrifi eh, è stata una scelta fatta dai vincitori oppure una scelta fatta in base a a qualche altro criterio ecco queste sono le domande che ci vengono poste e queste sono le domande che io pongo a padre giulio e al pastore novke beh non Ti ci resta amica. che passare la parola ecco <ride> prepariamoci ad ascoltare questi due veramente professionisti e soprattutto esperti ecco di questo di questo tema. A voi la parola. Eh, grazie, allora faccio io una prima eh, considerazione e sono intanto contento di questo invito, mi fa tanto piacere di questa collaborazione dell'amicizia con madre Teodora, eh, ci conosciamo da anni e lavoriamo insieme a Perugia. Con Eric abbiamo anche fatto una pubblicazione insieme, mi ha onorato del suo, del suo contributo per un bel lavoro di dialogo con l'ebraismo e apprezzo molto il suo insegnamento. E sono contento ecco, di poter con voi eh, ribadire che Gesù non finisce di, eh, di fare ancora Rumore, se si vuole usare questa espressione negativa, eh, ma eh, certamente non cessa di lasciarci delle domande. Io ehm, penso che stasera arriveremo alla considerazione che eh, detto Teodora ha, ha già avvantaggiato, e cioè il fatto che di fatto noi abbiamo delle, eh, degli elementi buoni a sostegno di quella che è lì l'ipotesi eh, che noi facciamo, e cioè della, eh, del fatto che le comunità cristiane delle origini hanno riconosciuto eh, l'originalità di Gesù. E, ecco, però devo dire che eh, mi piacerebbe che anche eh, si eh, valorizzasse il fatto che Gesù continua a provocare domande. Eh, in fondo, eh, se vogliamo parlare di eh, accoglienza della fede nella fede del mistero di Gesù e di Cristo forse dobbiamo dire che questa accoglienza eh, porta con sé un, una domanda adesso possiamo arrivare anche al pari eh, di cui parlava il filosofo c'è cioè un rischio perché mh, faccio solo un esempio eh, a partire proprio dall'emergenza e dalla, eh, dalle ultime pubblicazioni su cui vorrei anche lavorare, eh, perché mh, i testi che noi leggiamo sono certamente testimonianze, ma provocano anche eh, una riflessione che in qualche modo ci lascia inquieti. Faccio un esempio. Luciano Canfora, che tutti conosciamo come un ottimo filologo uno storico, uno studioso serio, tra l'altro, appena voglio dire, anche uno studioso non confessionale, appena uscito un suo volume, l'ho visto, sono stato oggi in, in una libreria uh, sulla storia del comunismo recente, quindi è certamente una persona che non è, diremmo, allineata alle chiese, e, eppure ha pubblicato questo volume che indubbiamente conoscete, che è Lo Studio più recente e più significativo su Giuseppe Flavio e che contiene al suo interno un capitolo dedicato al cosiddetto Testimonium Flavianum, che è il testo che noi abbiamo risalente a pochi anni dopo eh, la vita e la morte e la risurrezione di Gesù, eh, che provenga da un autore non confessionale, origine diceva che Giuseppe non era sicuramente cristiano, e che mh, ci dice intanto che Gesù è esistito, parla di lui e del, della sua persona, e, eppure si deve dire che mh, ancora oggi eh, l'interpretazione di questa eh, testimonianza. Il testimonium eh, ci pone delle domande. Eh. Sappiamo, per esempio, che ci sono due linee principali, quella che ritiene, ritiene che mh, il testimonium sia, come io credo, originale, quindi contenga delle notizie eh, certe su Gesù, ma che siano state poi, eh, come dire, mh, elaborate con alcune parti che provengono certamente da una eh, da una mano cristiana, quindi con delle integrazioni eh, che potevano avere uno scopo apologetico. Ecco, ehm, è interessante la formulazione principale, potremmo dire, lui era il Cristo, eh, che, che detta da un ebreo all'interno appunto di, di questa testimonianza eh, a, a, suona come fuori luogo. Detto questo, John Paul Meyer, altri ritengono ecco, che questa prima strada sia la più percorribile, um, altri invece ritengono già dall'antichità, eh, almeno dagli studi più recenti, che invece il testimonium non sarebbe affatto un documento originale, ma sarebbe tutta una fake. Ecco, era solo un esempio per dire che mh, non, non dispiace il fatto che eh, torni alla ribalta la domanda su Gesù. E, il problema qual è? Eh, è che a volte eh, noi ci troviamo di fronte a, una, a, a coloro che ascoltano eh, proposte recenti e che mh, sembrano innovative eh, e, che, e che in realtà ripropongono semplicemente Ehm, delle visioni, io ritengo, ideologiche di secoli fa e che pure riscuotono un enorme successo. Voglio fare un, un semplice, una semplice citazione di un podcast eh, che ha avuto un'enorme fortuna perché eh, alla ribalta c'era Fedez, questo rapper così famoso anche per il concerto del primo maggio, stiamo facendo questa diretta a poche ore eh, dalla polemica che ha, mh, come dire, toccato i vertici della RAI, il nostro paese, i partiti sulla libertà di parola. Ricordo che Fedez ha eh, fatto un enorme successo intervistando eh, un... Autore Biglino, molto noto per alcune sue ipotesi sulla eh, diremmo non attendibilità e non credibilità dei testi, o meglio, criticando l'interpretazione ecclesiale. E quella che, che poi ecco, eh, non solo la Chiesa Cattolica, ma molte Chiese anche riformate e altre Chiese ritengono su Gesù. Ecco, questo è interessante perché se da una parte la domanda su Gesù è sempre utile, quindi benvengano anche pubblicazioni, benvengano... Eh, Dall'altra parte bisogna dire che forse c'è il rischio che il pubblico meno, e i lettori meno capaci e meno competenti eh, non si rendano conto della posta in gioco e legano mh, questo materiale in modo acritico. Ecco perché, per esempio, io consiglio frequentate i corsi di, intro, di esegesi di Eric eh, a Roma, alla Facoltà Valdese, oppure venite all'Istituto Teologico di Assisi, dove io ho un corso di introduzione eh, al Nuovo Testamento, oltre che anch'io di esercesi sinottici, dove, eh, sembrerà strano, ma lo dico, eh, tutte queste problematiche noi le tiriamo fuori, cioè sono eh, il punto di partenza del nostro studio su Gesù, perché eh, a livello accademico Bisogna dirlo, abbiamo delle persone che hanno delle competenze enormi e noi non vogliamo nascondere nulla. Anzi, io sono il primo con i miei studenti che provoco la discussione perché la fede sia fondata su che cosa? Eh, su, su dei criteri che non sono semplicemente eh, no, quelli... Eh, che diciamo sono di tipo religioso, cioè l'affidarsi a Dio, la sua parola che noi crediamo ispirata, ma anche sulla razionalità, cioè attraverso l'uso intelligente degli strumenti scientifici che ci permettono di dire in modo critico se una fonte è attendibile o non è attendibile. Io adesso preferisco fermarmi qui perché sono più contento se con Eric e Teodora, anche con Stefano, con il diacono Stefano, facciamo un colloquio magari non rimbalzandoci le questioni. Voglio concludere con eh, di nuovo eh, una citazione di un personaggio, di, uno, di un autore molto noto che ha vende anche egli molti libri e faccio notare questo fenomeno, lo ribadisco, o alluso prima questa cosa, cioè che eh, per una qualche ragione forse sarà la nostra incapacità di comunicare o forse proprio per il fatto che eh, si cerca volutamente ciò che va contro la streamline diciamo, interpretativa Ecco, Pier Giorgio di Freddi, matematico, quindi senza alcuna competenza di materie storiche, teologiche e letterarie, si è permesso di scrivere in un volume che Gesù di Nazareth non era mai esistito. Ecco, Quindi non solo, eh, come dire, non ha, non ha parlato di mito, perché ancora si potrebbe accettare No? In, un, in una certa, diremo interpretazione di tipo antropologico, se vogliamo usare un linguaggio che alcuni amano utilizzare, eh, il linguaggio del mito per alcune parti, per alcune tematiche, per alcune cose. Ma no, lui ha detto proprio che non è mai esistito e per questa ragione si è addirittura conquistato un, una, uno scritto autografo dell'allora Papa Benedetto XVI il quale eh, lui tra l'altro, eh, Udifreddi, ha messo a prefazione della seconda edizione del suo libro, come dire, senza rendersi conto dell'autogol, perché Papa eh, Benedetto XVI gli scrive dicendogli «ma eh, guarda che sei proprio fuori dalla, da un ragionamento di tipo scientifico, da un matematico, non si possono tollerare cose di questo genere». Ecco, e, detto questo, eh, forse eh, dobbiamo eh, accettare la sfida. Ecco, io sono, sono contento del fatto che si continui a parlare, anche, eh, anche se in modo, io direi a volte, probabilmente ideologico di Gesù, della storicità dei Vangeli, della delle tematiche che ecco che sera saranno eh, oggetto della nostra conversazione e forse dobbiamo fare in modo che eh, siamo più pronti a rispondere eh, a queste. Personalmente chiudo lo, dico che l'ho fatto perché ci furono qualche settimana fa due pagine di promozione eh, di recensione da parte di un grande giornalista, un grande storico Paolo Mieri, sul Corriere della Sera, sull'ultimo eh, diremmo lavoro su Gesù, eh, l'invenzione di eh, Gesù di Nazareth, di Fernando Bermejo Rubio, io mi sono sentito in dovere, pochi giorni dopo, di rispondere con un articolo su Avvenire che aggiungeva qualche elemento che, diciamo, in quella recensione di Mieli non era presente. Ecco, ecco sono contento adesso se Eric vuole eh, <ride> sì, prendere e ma... ripartire par poi... Poi discutiamo. Sì, mi aggancio proprio a questo discorso perché, eh, e anche a questo libro per cominciare, perché eh, appunto voglio prima di tutto ribadire che l'antidoto contro questo tipo di eh, lettura ideologica. Del, del fenomeno Gesù, delle origini del cristianesimo, il primo antidoto è proprio quello di informarsi, cioè di studiare, ma anche semplicemente a livello di introduzione, ma c'è tanto materiale uh, a disposizione per entrare nelle problematiche che introducono al, allo studio del Nuovo Testamento. Quindi la prima cosa è studiare, ma studiare non, non che uno prendersi la laurea, leggete perché veramente uno si forma quelle coordinate che lo aiutano a inquadrare subito una pubblicazione uh, piuttosto che un'altra uh, la seconda cosa beh, prima di tutto uh, un altro antidoto molto, molto efficace lo vedete subito sbirciando nei libri ad esempio proprio uh, il rubio di cui si parlava a, appena adesso è uh, praticamente <ride> si age come un solitario gigante che combatte contro il male della disinformazione Ecco, Quando uno si pone in quel modo nei confronti degli interlocutori, voi sapete già che capite subito che non sta facendo un lavoro scientifico, perché il lavoro scientifico è fatto da tante persone che costruiscono ciascuno un pezzetto eh, della ricerca. La ricerca è un quadro enorme, è un quadro eh, che, che muta anche col tempo, non è semplicemente... Buttare lì quattro, quattro frasi ad effetto che colpiscono subito, soprattutto le persone che hanno spesso voglia di farsi, uh, di, di farsi colpire da queste frasi, perché in fondo uh, spesso chi, chi va dietro a questo tipo di letteratura è anche persone un po' che. che, che, che così che cercano un po' la gazzara, la discussione più che la ricerca, la ricerca veramente scientifica. Al contrario appunto quando si parla della ricerca sul Gesù storico si parla di persone che, che da secoli lavorano su questo argomento con strumenti assolutamente scientifici, con un approccio scientifico eh, soprattutto negli ultimi almeno 200 anni voglio dire ma anche prima non è che eh, si leggesse il testo biblico così candidamente, ci si ponevano delle domande, ma in tutto il Medioevo, in tutto il periodo, del 5, 6, 700, per cui anche prima della, dello studio, diciamo così, proprio storico-critico del, della Bibbia, si è sempre fatto un discorso di tipo storico e di comprensione dei testi, per cui voi capite che quando uno vi dice, vabbè, questi 200 anni hanno, hanno scherzato, era tutta... Era tutta roba apologetica per, per, per convincervi di qualche verità o di, per obbligarvi a, ad essere sudditi di qualcuno. Beh, quel momento voi capite che il, che il libro che, sta, che avete davanti non è un libro di carattere scientifico, anche se ha 800 pagine. Ma lo scienziato si pone. In, in come dire, con un approccio interlocutorio. Naturalmente dibatte, si è d'accordo, non si è in disaccordo. Si può anche essere rudi nell'esprimere il disaccordo, ma uno scienziato che studia e studia, i biblisti sono scienziati, anche, anche se poi hanno la loro fede, hanno magari la loro adesione ecclesiastica, ma sono prima di tutto scienziati perché applicano eh, sistemi scientifici allo studio della Bibbia. Benissimo se tu neghi la legittimità degli altri, la scientificità degli altri, vuol dire che ti poni subito nel, nella dimensione postura sbagliata e quindi occhio per favore, perché capite subito che uh, non, si, <ride> non si tratta di persone affidabili, molto semplicemente. Scusate se lo dico un po' polemicamente, però è, uh, mi sembra un dato di fatto. E uh, proprio per darvi un esempio... Uh, io partirei proprio da una frase di quest'ultimo libro che abbiamo accennato, è no? uh, come se fosse la, la scoperta dell'America, uh, si dice l'effetto di un'indagine su Gesù degna di questo nome, appunto le altre non sono degne la sua sì, degna di questo nome non è altro che quello di reintegrare quella figura nel suo habitat naturale, il giudaismo plurale che si sviluppò nella terra di Israele in età ellenistica. Benissimo, prendiamo sul serio questa affermazione, visto che la prendiamo sul serio da, da 200 anni, però in questi ultimi quanti sono, 40 anni, proprio la ricerca sul Gesù storico ha subito uh, dei grossi cambiamenti uh, proprio perché uh, dopo che le scoperte di Qumran hanno rimesso in gioco tutti gli studi sul giudaismo del tempo di Gesù, a quel punto si è capito che si doveva ripensare la figura di Gesù proprio a partire dalla sua ebraicità. Per cui eh, quella classica accusa che viene mossa da questo tipo di letteratura, che i cristiani si sono inventati eh, il Gesù figlio di Dio, il Gesù, Uh, appunto, il Gesù divino abbandonando e tradendo quindi quello che era semplicemente un maestro di vita spirituale. Beh, queste persone che dicono così evidentemente non seguono esattamente quella, quella indicazione che vi ho appena letto, perché uh, i, se i cristiani, i primi cristiani, ma voglio dire proprio quelli che hanno conosciuto anche il Gesù. Uh, te, il, te, il Gesù terreno, il Gesù uomo, quelle persone non è che, uh, come dire, erano pronte a comprendere il messaggio di Gesù e la sua persona in, quei, in quel modo, cioè come il figlio di Dio, proprio perché erano ebrei. Perché gli ebrei a quel tempo, o almeno molti ebrei, perché poi c'è un dibattito, c'è un pluralismo, cioè ci sono tante idee, ma proprio perché quelli, gli ebrei a quel tempo, molti ebrei a quel tempo, pensavano esattamente questo, cioè pensavano al Messia non soltanto, alcuni soltanto, ma altri no, non soltanto nei termini di un liberatore eh, regale, di un essere umano che avrebbe guidato eh, gli ebrei, nella lotta contro, per esempio, i romani o contro gli oppressori di ogni tipo, ma lo pensavano nei sensi di una figura angelica, di una figura cosmica. Questo lo troviamo a cominciare dal libro di Daniele, in avanti, per esempio, in un testo che si chiama Il Libro delle parabole, che sta nel primo libro di Enoch, che è stato scritto una quarantina d'anni prima della nascita di Gesù, più o meno, dove si parla del, del Messia, Uh, lo si chiama il figlio dell'uomo, interpretando in quel momento il libro di Daniele, facendone un'esegesi, uh, e lo si interpreta nel senso di una figura che sta accanto a Dio prima da prima dei secoli, cioè era lì prima che ci fosse la creazione del mondo. Adesso, uh, capite, non stiamo parlando ancora della Trinità, che naturalmente è uno sviluppo che si è avuto nel corso del tempo, ma è qui che comincia. Cioè comincia in idee assolutamente giudaiche, per cui queste persone che hanno conosciuto Gesù, hanno ascoltato il suo insegnamento fatto, dato in quel modo, con quell'autorità, una persona che ha eh, annunciato in maniera profetica l'avvento del regno di Dio, una persona che ha fatto miracoli, Ebbene, eh uh, a un certo punto, quando è morto, e anzi sono convinte che fosse stato risuscitato da Dio, hanno detto, beh, questo allora era il figlio dell'uomo, di cui si parla nei testi considerati sacri a quel tempo. Quindi, vedete, uh, se noi applichiamo proprio quei criteri scientifici che vengono evocati come se nessuno mai li avesse... Uh, li avesse applicati, se non li applichiamo andiamo proprio nella direzione in cui va il Nuovo Testamento, cioè tutto sta lì, il Nuovo Testamento è un pezzo di letteratura giudaica del primo secolo, naturalmente come dire come punto di partenza c'è la convinzione che cristo è resuscitato questo è un dato di fede e, e lì non è che possiamo farci molto cioè erano convinti e ci credevano dal punto di vista storico noi prendiamo atto di questo elemento dal punto di vista della fede naturalmente facciamo un altro discorso però dal punto di vista storico si prende atto di questa fede di questa convinzione che avevano e la si capisce proprio nel giudaismo del tempo ma bisogna prima capire il giudaismo del tempo di Gesù in termini storici e non in termini ideologici perché allora è chiaro e dice ah ma gli ebrei monoteismo sì ma che cos'era il monoteismo degli ebrei nel primo secolo i sadducei pensavano una cosa e tanti altri pensavano altre cose Gesù ne pensava un'altra ok quindi questo è giusto per fare un esempio eh, di come se facciamo un discorso storico capiamo che le ragioni del Nuovo Testamento non come una lettura ideologica di una persona che viene di un maestro che viene completamente tradito, ma come la comprensione di discepoli che vogliono essere fedeli a un maestro che hanno conosciuto, incontrato e di cui hanno ammirato l'opera e che, convinti della sua resurrezione, cercano di capire che cosa è successo alla luce di quelle che loro considerano le loro scritture sacre. Certo, e aggiungo che questo avviene in un modo eh, alquanto direi mh, disorganizzato. Ecco, voglio proprio eh, inserire questo elemento, perché chi legge il Nuovo Testamento potrebbe pensare di avere davanti a sé qualcosa che la Chiesa ha volutamente omologato per, per dare un, un messaggio che la prima cosa che dico quando devo presentare, i 27 libri del Nuovo Testamento nel corso di introduzione, è che siamo di fronte a 27 teologie diverse. Mm? Poi si possono magari anche raggruppare l'opera giovanea, no? può essere non soltanto il Vangelo, il quarto Vangelo, ma anche le tre lettere, è più difficile inserirci l'Apocalisse. Possiamo mettere insieme le lettere pauline, le quali però hanno, anche quelle autentiche, una differenza enorme tra di loro, tra gli primi scritti di Paolo e le elaborazioni successive. Eh, e, e quindi eh, eh, davvero se avessero voluto confezionare qualcosa diremmo di apologeticamente eh, ritorno a quella citazione di Odifreddi che ormai ho, ho aperto no? eh, quando nel primo capitolo di questo suo libro lui dice che i cristiani sono cretini utilizza un passaggio semantico sulla parola chrétien eh, per dire eh, che siamo scusa, in... scusa eh, Giulio temo che riprenda riprenda una definizione di un prete eh, eh. del 600, Meslieu, che parla de, appunto dei cristicoli. Sì. Eh. E che poverino ha scritto tutta una sua apologetica anticristiana purché eh, pubblicata dopo la sua morte credo che venga da questa faccenda qui. Sì, gli faceva gioco no? pensare sì. che i cristiani siano cretini perché in qualche modo a lui serviva come argomento mh, di freddi per dimostrare che siamo dei creduloni a credere a quello che c'è scritto nei Vangeli. Eh? E, ecco, eh, da questo punto di vista io direi eh, lui porta delle prove dice ma guardate quante divergenze ci sono tra i racconti eh, della vita di, degli episodi di Gesù che si trovano tra una versione e l'altra tra un Vangelo e l'altro ecco io direi ma se avessi davanti un rifreddo direi ma guarda queste questioni di, di disomogeneità o di tensioni io te ne trovo migliaia mh? perché è ovvio che testimoniano che cosa ecco una crescita un fermento Uh, dopo uh, certamente qualche decennio, eh? la morte e risurrezione di Gesù, stiamo parlando di decenni quando uh, i testimoni oculari stanno venendo meno, quando la parousia uh, e il ritorno del figlio dell'uomo tarda a, a compiersi, ecco lì c'è un processo di raccolta delle fonti, c'è un processo di memoria che si sedimenta in una forma scritta e che è equivalente a quello che accade con la caduta del Tempio quando la Mishnah eh, diventa la prima forma, diremmo, di eh, scrittura di quella Torah che poteva essere solo sulla bocca e che Israele non aveva mai potuto, eh, ecco, si dice, no? si dice nel Talmud che, eh, che Dio a Mosè sul Sinai ha dato due, eh, leggi, quella scritta ma quella che è sulla bocca la quale però è stata trasmessa oralmente fin quando ecco, Yamnia Yohanan Ben Zakkai ha capito e poi dopo lui Judah Anassì il principe che bisognava conservare quella memoria che rischiava di, di perdersi anche per la perdita delle generazioni, anche per la rivoluzione che nel giudaismo aveva luogo a, a causa della caduta di Gerusalemme Ora, in modo analogo, le comunità dove, eh, dove Gesù eh, ha lasciato un segno e che possono essere identificate geograficamente con la Galilea, piuttosto che con la Giudea e Gerusalemme, lì sono sopravvissute in queste memorie. Ecco, quindi si può davvero affermare che eh, la raccolta di questi dati è avvenuta in modo strano, addirittura, eh, eh, se vogliamo, in modo disorganizzato, ripeto questo termine, se avessero voluto inventare qualcosa avrebbero potuto fare molto meglio. Eh? Quindi se avessero voluto organizzare, io dico per esempio, un racconto della risurrezione di Gesù credibile, avrebbero dovuto eh, omologare e rendere univoco quello che è successo la mattina dopo lo Shabbat perché i quattro Vangeli se ci mettiamo poi il Vangelo di Pietro che è forse è antico quanto i quattro Vangeli per il racconto, il resoconto è già ideologico se poi ci aggiungiamo ancora altri i quattro Vangeli dicono cose diverse che sono eh, attenzione concordi in, almeno in un elemento che eh, quei discepoli che erano andati eh, eh, fuori puggiti si sono eh, si sono ritrovati suscitando Daniel Margherà ecco apprezzerete il fatto che anche mm, sì. i teologi e gli esegeti cattolici no, leggano testi di eh, riformati eh, è stata la mia lettura pasquale e mi ha colpito quello che Margherà dice a proposito eh, della, della risurrezione della testimonianza della risurrezione e cioè il fatto che io avevo studiato insomma, cose caba e le prove diremmo, o meglio, gli argomenti tradizionali, la tomba vuota e, e, e la, eh, le apparizioni del risorto. Marghera sostiene che a suo avviso c'è un elemento forte, il ripensamento dei discepoli dopo la loro fuga, come spiegare questo ripensamento? Cioè il fatto che una comunità fallita, il cui leader religioso è figlio dell'uomo, non solo perché c'è ecco, un legame eh, al testo di Enoch e al libro delle parabole, ma è una comunità che non prevedeva la morte del Messia, ebbene questa comunità ad un certo punto si ricomponga. Uh, ora la ricomposizione di questa comunità è un fenomeno davvero inspiegabile se non in termini potremmo dire antropologici sociologici, sociali perché è successo qualcosa ecco la convinzione che fosse vivo da questo momento ecco quello che non era pensato è avvenuto la raccolta delle memorie le quali ripeto non sono però state dalla Chiesa volutamente omologata. E così, secondo il Vangelo più antico, Marco, noi ci ritroviamo che alla tomba c'è un neaniscos, un giovinetto, secondo il Vangelo di Matteo ci sono degli angeli, secondo il Vangelo di Luca ci sono degli uomini, secondo il Vangelo di Giovanni non c'è nessuno, c'è un giardiniere. E poi accadono delle cose che sono diverse, non si, so, non si sa quante donne vadano, non si sa che cosa accada esattamente. E comporre queste tensioni, adesso non lo facciamo più, lo chiamavamo concordismo, adesso ci rendiamo conto che la forza è che c'è un contenuto credibile che viene anche non dal fatto che sono elementi a cui non si può credere, perché? È perché ci sono delle differenze, anzi. Io penso che apprezziamo proprio questo. Concludo dicendo che ecco, questo prodotto è stato un prodotto non regolato subito dalla Chiesa. Ecco perché eh, eh, Teodora, madre Teodora, all'inizio del nostro incontro ha fatto bene a citare la differenza tra i Vangeli che poi sono stati accolti dalla Chiesa e quelli che sono pure importanti testimonianze della comunità credente e che noi chiamiamo apocrifi, che sono scritti cristiani degni di onore, penso per esempio a Girolamo e altri padri della Chiesa che in continuazione citano un Vangelo degli Ebrei, conoscono altri scritti e che però per ragioni diverse, che potremmo esplorare, non sono stati ritenuti autorevoli come i Vangeli che invece la Chiesa ha abbracciato in questa forma quadriforme. Ecco, allora io direi, adesso io capisco, ci sono studiosi di altissimo livello, eh? penso a Enrico Norelli, penso ad altri dell'Università di Torino, amici, Claudio Gianotto, ma soprattutto Norelli, che tendono ad avvicinare i Vangeli canonici a quelli eh, apocrifi. Eh, anche Mauro Pesce per esempio eh, colloca alcuni apocrifi già citati, il Vangelo di Pietro, il Vangelo della Croce secondo Crossan e altri, il Vangelo di Tommaso, allo stesso livello. Basta leggerli, eh? basta leggerli e leggere il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Pietro, quello che dice soprattutto, lo sappiamo, no? della risurrezione, del modo con cui tutti devono credere per renderci conto che c'è qualcosa che non è stata una censura o un voler nascondere qualcosa, ma è stata una scelta oculata, difficile, che ha isolato questi testi perché non, non avevano diremmo, una conformità a quello che era avvenuto, a quello che la comunità credente andava annunciando. Ecco, naturalmente in termini attuali si potrebbe dire c'è stata una operazione di potere eh, che ha voluto nascondere la verità. Io penso che mi sembrerebbe a una lettura attenta dei Vangeli che i Vangeli mettano in rilievo proprio delle cose imbarazzanti e non nascondano nulla. E chiudo con uno proprio dei cinque criteri che vengono studiati, normalmente Margherali cita, ma il più grande esperto adesso diciamo in ambito cattolico è John Paul Meyer con la sua monumentale opera su eh, Marginal Jew, ecco il criterio di imbarazzo credo che sia veramente uno dei più interessanti, non so cosa ne pensi Eric, facciamo l'esempio eh, del tradimento di uno dei dodici del rinnegamento di, di Pietro. Ecco eh, io sfido qualsiasi gruppo, sociale, qualsiasi realtà, ad avere il coraggio di affermare quello che affermano i Vangeli, eh? che cioè Gesù, eh, che eh, secondo Luca almeno, era salito sul monte a pregare per chiamarli tutti e dodici, si ritrova in un gruppo dove c'è qualcuno che per una qualche ragione eh, ha consegnato la sua persona uno che l'ha rinnegato pubblicamente, altri che sono fuggiti. Ecco, questo elemento, insieme a molti altri, è talmente imbarazzante, è talmente imbarazzante, che è credibile. E con questo ci dobbiamo fare i conti. E dimostra, ma posso fare molti altri esempi, eh, che la Chiesa eh, naturalmente ha riletto in un'ottica post-pasquale ha dato delle interpretazioni, ma non ha nascosto e non ha, valuto, non ha voluto nascondere della vita di Gesù e dei discepoli nulla. Ecco, quindi non è un discorso esoterico, benché lo sia in parte, perché Gesù, sappiamo, a Mare Rescio ha mostrato come Gesù ha parlato anche ai dodici, e alle schie, alle coloro che erano più vicini, ma non c'è nulla di nascosto. Nulla... Ecco, quindi penso proprio che eh, da una critica, molto forte, che diceva Eric, viene da secoli in cui noi abbiamo vivisezionato i testi evangelici e guardate che i biblisti sono i peggiori da questo punto di vista, eh, che, che, che, che mettono, anche perché dobbiamo pubblicare, dobbiamo lavorare, quindi insomma alla fine se non diciamo, ecco, guardate che a secoli di critica eh, io direi che eh, i Vangeli resistono ancora sul piano dell'affidabilità. Naturalmente, chiudo, bisognerà sempre distinguere tra storia e interpretazione, perché questo è il lavoro che, eh, che dobbiamo fare tutti. C'è anche l'interpretazione. I Vangeli sono un insieme di storia e di interpretazione. Sì, se posso... Uh, vorrei appunto inserirmi su, proprio su quest'ultimo quest esempio, uh, cioè il Vangelo di Tommaso. Secondo me qui si vede proprio la differenza, uh, la differenza tra la letteratura appunto, considerata apocrifa del Nuovo Testamento e quella che poi diventerà canonica. Nel senso che uh, il Vangelo di Tommaso viene spesso evocato in questo tipo uh, di giornalismo anticristiano, diciamo così, ma anche in ambiti di studio molto più seri, molto più scientifici, come uh, il testimone che ci farebbe capire che il vero Gesù era un maestro e non era un profeta dell'Apocalisse, della fine del mondo, del giudizio, e quindi soprattutto non era il Cristo, il Messia, di cui i primi cristiani parlano. Ecco, perché questo? Perché Vangelo di Tommaso è una raccolta di uh, detti, di parole di Gesù dove Gesù sostanzialmente appare come una figura di maestro che invita uh, i suoi discepoli a riflettere su se stessi, a ritrovare il loro vero io, eccetera, eccetera. Questo tipo di insegnamenti che poi saranno poi sviluppati in quella corrente del cristianesimo del secondo secolo che è l'ognosticismo. Adesso la cosa che io trovo interessante di questo discorso è che secondo ma è proprio il, testa, il Vangelo di Tommaso che ci dimostra esattamente il contrario, nel senso che, uh, come, come diceva Giulio un attimo fa, uh, il, uh, i cristiani, cioè i discepoli di Gesù, non chiamiamoli ancora cristiani, i discepoli di Gesù ries, reagiscono in maniera sparsa. A, a questo evento, a questo fatto, cercano di capire questo fatto, di dargli un senso, però la cosa interessante è che questa prima generazione dà un senso nella continuità, cioè se Gesù ha predicato l'avvento del regno di Dio, evidentemente la sua morte e la resurrezione di cui sono convinti ha a che fare con questo, con questo discorso. E il grosso, infatti, il grosso problema che segna una svolta importante per la teologia eh, del, del cristianesimo delle origini è proprio il fatto che mentre la prima generazione è convinta, vedete le lettere di Paolo, è convinta che l'avvento del regno sia una questione di qualche mese, a un certo punto, quando muore tutta la generazione degli apostoli, per cui intorno ai 60 muore Paolo, muore Giacomo, il fratello di Gesù, eh, L'altro Giacomo è stato già ammazzato prima, cioè muoiono un po' per vecchiaia, un po' per, ammazza, per, per ammazzamenti vari. Uh, poi arriva la distruzione di Gerusalemme e a quel punto Cristo non torna, non arriva. Come si aspettavano, e lì c'è un momento di crisi. E la cosa interessante è che eh, quegli scritti che poi rimangono, rimarranno, diventeranno parte del Nuovo Testamento, per esempio, Luca, per esempio, Matteo, eh, Giovanni, in modo suo un po' più tardi. Ma eh, fanno, cercano di capire che cosa sta succedendo perché Cristo non è ancora tornato alla luce della, della storia che hanno ricevuto, della testimonianza che hanno ricevuto dalla prima generazione cristiana. Ecco, in questa situazione il Vangelo di Tommaso e i cristiani che eh, tramanderanno questo testo fanno un'operazione completamente di diversa, un'operazione di totale discontinuità. Loro dicono, vabbè ragazzi, qua, su sta storia del regno di Dio, eccetera, che deve venire, del giudizio, eh, tutte queste cose che sono tipiche del giudaismo, beh, eh, facciamo finta di niente. Evidentemente Gesù ne parlava in termini spirituali, e quindi rileggono tutta la testimonianza di Gesù nella piena discontinuità sia con quello che era stato il messaggio di Gesù originario sia con quello che è stato fino a quel momento il, eh, il messaggio dei, dei primi, dei primi discepoli, dei discepoli di Gesù, degli apostoli. E lo fanno proprio perché hanno, eh, come dire, sono, in qualche modo devono risolvere questa situazione imbarazzante di un Gesù che deve tornare ma che non arriva. E allora dicono, vabbè, allora cambiamo un po' tutti i termini del discorso, rileggiamo tutto questo discorso secondo una sorta di misticismo che in questo caso veramente si allontana parecchio dal... Eh, il giudaismo, soprattutto quello della terra di Israele, per andare in ambiti eh, che si avvicinano, che stanno molto a confine tra il giudaismo ellenistico e il paganesimo, le filosofie ellenistiche, le religioni del tempo e rileggono così la storia di Gesù. Ecco, la letteratura apocrifa fa, si, con, diciamo così, continua questo lavoro di eh, rileggere nella discontinuità. Il messaggio che arriva dalla prima generazione cristiana e in questo senso capite perché poi questi non sono diventati il canone del cristianesimo mainstream cioè della, della corrente principale del cristianesimo ma rimangono limitati a gruppi che di fatto poi sono marginali ma non sono marginali perché qualcuno li odiava e c'era un'istituzione che li buttava fuori uh, dalle chiese Rimangono marginali perché storicamente si rivolgono a gruppi molto ristretti di persone, di eletti, di persone scelte, di persone speciali dal loro punto di vista e perché, come dire, nel... Perché la gente, diciamo così, quelli che ricevono il messaggio di Cristo preferiscono il messaggio che si ritrova poi nel, in quello che diventerà il Nuovo Testamento e non in questo linguaggio, questi testi così esoterici, che sono invece soprattutto i Vangeli Gnostici. Quindi è interessante proprio il, il caso del Vangelo di Tommaso, che in realtà di tutti i Vangeli Gnostici che noi abbiamo oggi è l'unico che veramente va indietro al primo secolo, è un po come una palla di neve che passa attraverso cento anni di storia delle origini cristiane e cresce in un certo ambiente e si sviluppa uh, in quell'ambiente lì. ecco trovo che questo sia proprio un esempio interessante anche per capire la dinamica che ha portato alla formazione del canone e al fatto che alcuni testi non sono diventati canone ecco a me sembra molto importante questo che avete detto perché in genere perché certi testi non siano entrati nel canone viene visto come effetto di una scelta operata da gruppi ideologici a volte può anche essere come dire la cosa può sembrare abbastanza plausibile per esempio penso agli atti di paolo e tecla che possono essere ecco perché c'è la figura della donna messa in evidenza in una chiesa che ormai invece tendeva a respingere la donna in, in, in zone eh, subalterne può essere però in effetti se uno legge vede che molto spesso vengono mh, messi ai margini testi che vanno eh, nel quello che tu chiamavi Eric eh, l'ognosticismo o le gnosi che tutto sommato vanno proprio contro il Gesù storico sì. tutti quanti più o meno si rifanno a qualche insegnamento esoterico cioè destinato a privilegiati in genere a persone con una capacità di, di non, non so come dire, mi avrebbe da dire, scintilla divina, diciamo di adesione al divino superiore a quella normale e che in qualche modo vengono già nelle loro, nelle loro origini contestate nei Vangeli chiamati canonici. Cioè, quando noi vediamo certe cose, so, in Giovanni il termine sarx, per intendere Gesù, eh, nei racconti del battesimo di Gesù, eh, noi vediamo che questa idea per cui eh, eh, Gesù sarebbe in qualche modo si avrebbe si rivolgerebbe a degli eletti viene contestato assolutamente sì. ecco a me sembra si aggiungerei altri due fattori per esempio eh, i vangeli apocrifi mh, in maggioranza hanno un forte anti giudaismo ho citato il vangelo di pietro Uh, ecco, adesso si potrebbe entrare nella discussione se anche mh, nei Vangeli canonici o negli scritti del Nuovo Testamento c'è una forma mh, di anti -giudaismo. bisognerebbe stare attenti, adesso siamo fuori tema. Ma normalmente i Vangeli, mh, eh, ripeto, questi che pure mh, sono... Eh, testimonianze della fede, di comunità hanno una caratteristica antigiudaica anti più marcata, molto più marcata e poi direi c'è un'altra caratteristica degli apocrifi che non dobbiamo dimenticare e che tendono al meraviglioso e, e cedono nella fantasia e quindi vanno a compensare quella penso ai Vangeli dell'infanzia di Matteo e di Luca che pur eh, non, eh, non nascondendo il divino e la presenza angelica, piuttosto che personaggi misteriosi come i magi da Oriente, eh, oppure i pastori. I Vangeli dell'infanzia, come quelli eh, del Vangelo di Giacomo, o anche altri ancora, sono molto, ma molto più fantasiosi. Cioè vogliono, ecco, si vede che sono elaborazioni, quindi attenzione, eh, lo stesso Vangelo di Giuda, eh, che rientra, come diceva Eric, nella corrente fortemente gnostica, un'altissima una elaborazione, l'abbiamo citato, no? sul, sul tradimento, rinnegamento di, eh, da parte di uno dei dodici, ecco, mostrano dei segnali che ci dicono perché... Eh, ecco, cioè, è stata fatta questa scelta e poi ci sono anche altre ragioni. E quindi mh, direi che mh, lo spirito ha accompagnato e la presenza di, del risorto ha accompagnato le comunità nel discernimento eh, che per quanto ci riguarda sapete per la Chiesa Cattolica è avvenuto grazie a Lutero in ultima istanza col Concilio di Trento anche se abbiamo già il canone muratoriano no? e altre varie modalità grazie per dire che... a Lutero <ride> eh, sì, da questo punto di vista ci ha permesso almeno di fare no? mentre a Iamnia eh, già insomma a fine primo secolo sembra che forse esistesse un canone eh, del, del primo testamento noi dobbiamo aspettare insomma 15 secoli era una battuta eh, scusate un'altra battuta uh, sarà sarà una fesseria uh, ne dico tante ma uh... oh. A me fa l'impressione che questi testi che in qualche modo vogliamo recuperare che sicuramente sono da recuperare per tanti aspetti danno tante, tanti spunti hanno una caratteristica e la caratteristica è il rivolgersi a iniziati il nuovo testamento perfino nel suo testo più più iniziatico, l'Apocalisse, si rivolge a tutti. L'Apocalisse usa un linguaggio particolare perché è un testo per perseguitati, ma non è un testo esoterico. Non è un testo per persone che hanno una eh, vocazione al divino superiore a quella dei comuni mortali. Perfino l'Apocalisse si rivolge a tutti. Certo, usa il testo che può usare una comunità perseguitata che quindi elabora un suo codice linguistico eh, interno e che si rifà anche a quelli che sono certi modelli, va bene. Questi, te questi testi quasi tutti si rivolgono a delle persone che invece hanno un livello spirituale superiore a quello dei comuni mortali. E questo sì. se, secondo me va direttamente contro l'incarnazione. Scusate. Sì. Sì, e quindi conto con verso l'abbandono totale del Gesù storico, cioè del, del Gesù che, che diventa una figura appunto astratta, spirituale, non mai vissuto è, è, è come Gesù un uomo vero. Fa, è il Gesù che per carità sarà pure vissuto come uomo vero, però il suo vero messaggio l'ha dato in quei 40 giorni tra la resurrezione e l'Ascensione, un messaggio diverso, superiore, per carità, con tutti i commenti che si possono fare storicamente. Però fin dagli inizi la comunità cristiana ha detto no. Il parametro per misurare la veridicità di un messaggio è la sua compatibilità col messaggio del Gesù storico. Questo fin dall'inizio. Quello è il criterio. Lo, lo vediamo con, per carità costruita quanto volete ma l'elezione di Mattia no? uno che sia stato con noi i problemi di Paolo tu non hai conosciuto Gesù cioè o tu hai conosciuto il Gesù che si stancava sulle strade della Galilea oppure non è chiaro quello che tu racconti perché tu racconti delle cose che sono state elaborate in una, in, una, in una messa insieme tra l'immagine di Gesù e le fantasie della tua filosofia. Sì, infatti, tu citavi proprio Paolo che non ha conosciuto direttamente Gesù Terreno, poi nelle e sue lettere comunque ci ha dovuto faticare per farsi. Attentare. Sì, sì, e comunque sia nelle sue lettere, anche se fa poche citazioni dirette, però i riferimenti e i legami con la predicazione del Gesù storico sono veramente tantissimi. Eh, cioè, è proprio radicati lì dentro. E quindi e comunque anche lì una cosa interessante su Paolo proprio sulla scena di quello che dici è che quando lui fa delle affermazioni su Cristo delle affermazioni cristologiche lui parte praticamente sempre da un testo tradizionale cioè un testo di quella generazione che in qualche modo ha conosciuto Cristo direttamente sì. o per la predicazione di quelli che lo hanno conosciuto per cui c'è un radicamento molto forte è gesù storico nella sua predicazione e nella predicazione della prima comunità non parte mai anche con le sue riflessioni magari più ardite ma non sono mai svincolate da questo da questo fondamento da questa base questo sentite, è interessante sentite un tantino eh, eric e giulio eh... Cristo non ha mai voluto fondare il cristianesimo e su questo siamo d'accordo. Ma il cristianesimo l'ha fondato Paolo. Che ne mm. dite? Allora... Eh, lo, penso... lo sapete, è quello che ci dicono sì. sempre. Eh. Sì, sì. Beh sì, allora io... Do la risposta... molto per... <ride> sì, do la risposta breve. Non c'è dubbio eh, che... Paolo eh, ha riflettuto prima dei Vangeli. Ecco, noi abbiamo detto che le memorie delle parole di Gesù e della sua vita, e dei gesti che ha compiuto, sono state conservate prima in forma orale. Non so cosa pensa Eric, penso che ti allinei abbastanza no? all'ipotesi che esistesse una fonte della Galilea, la fonte che chiamiamo Quelle. Certo anche io mi oriento, non, cioè quando poi scrivo o leggo i Vangeli non è che, che debba necessariamente tenerne conto, no? però eh, se facciamo una lettura del testo eh, non necessariamente devo guardare 6Q, però mh, voglio dire Paolo ha scritto prima dei Vangeli, questo è interessante perché vuol dire che la sua preoccupazione era quella per le Chiese, quindi una, una teologia che chiamiamo noi situazione contestuale. E, e quindi dobbiamo dire che è stato il primo che ha intuito, eh, io direi, non solo di dover affrontare alcuni casi, come un, la prima Tessalonicesi, no? Eri che parlava dell'attesa che non si compie, oppure il caso di incesto nella prima lettera dei Corinzi, quindi evidenti elementi di tipo pastorale, ecclesiologico. Ma a un certo punto, se noi leggiamo Galati o Romani, troviamo i fondamenti della fede cristiana, che poi è anche una fede giudaica. Io ricordo che già nella tradizione giudaica si afferma che la vera opera è la fede, eh? quindi non voglio svalutare... Qui, la riforma ma ci sono testi rabbinici che dicono che la fede è l'opera più grande eh? quindi Beh, questa... la riforma si è, si è letta come rilettura autentica del passato eh? Eh certo, non come senso, invenzione sì. nuova esatto in questo senso allora ecco penso che paolo abbia eh, avuto modo di argomentare e di rendere eh, il vangelo di Gesù direi in una forma che noi chiamiamo teologica, una riflessione propriamente teologica. Penso che lo scritto più teologico di tutto il Nuovo Testamento sia la lettera ai Romani. Adesso non voglio citare Karl Barthes, il gran capolavoro e altri commenti, ma certamente va al punto, va al punto. Però devo anche dire che senza i Vangeli la lettera ai Romani non si capisce cioè eh, bisogna presumere quello che poi i Vangeli ci diranno. Adesso io ho fatto un passaggio in debito, ma concludo affermando che Paolo ha riflettuto, ha dato una chiave di interpretazione, non è l'unica. Io, quando ho detto che ci sono 27 teologie, lo confermo. Basta dire, per esempio, che nella lettera ai Galati ci si salva per fede. Eh, solo, eh, nella lettera ai romani, lo dico a degli esperti, ci si salva per fede, quindi c'è anche solo un cambiamento di un avverbio che, che però dice la differenza e che ci sono veramente differenze, però è vero anche che ehm, eh, da un altro punto di vista non c'è dubbio che Gesù ha eh, fondato, ha dato il via a quello che, eh, che poi. Eh, si, si dipartirà in queste varie eh, esperienze di tipo ecclesiale e poi di tipo teologico ricordo che le chiese all'inizio non sono una chiesa unica ma ci sono più chiese c'è la chiesa di Paolo, c'è la chiesa di Giovanni c'è la chiesa di Gerusalemme ci sono forse delle comunità della Galilea c'è Antiochia e ricordo che ci sono chiese come quella di Roma, che nemmeno Paolo ha fondato, e chiese come quelle di Damasco, dove arriva eh, l'Apostolo e arriva eh, chissà come mai c'è qualcuno ad accoglierlo. E questo comporta che c'è una differenza sostanziale nell'unica fede in Cristo, ma che poi sviluppa, ecco, la teologia paolina è molto diversa da quella giovanea, molto diversa da quella sinottica di Matteo, Marco, Luca. Però tutto, eh, ecco attenzione, tutto prende la via da che cosa? Non da Paolo. Non da Paolo, prende l'avvio la dalla persona di Gesù, dal suo insegnamento e dalle cose che ha fatto. Ecco. e poi direi che i Vangeli hanno dato anch'essi, decenni dopo Paolo, la loro interpretazione di Gesù in una forma. Che hanno inventato e che riprende un po' dalle vite, riprende un po' da, no, dalle biografie antiche e che ha una sua originalità. Ma io, tra l'altro, perdonami Giulio, eh, metterei, darei uno sguardino alla storia della Chiesa perché nei primi secoli Paolo non ovunque ha avuto questo, questa importanza. Cioè, se il cristianesimo l'avesse fondato Paolo, noi dovremmo trovare Paolo dovunque. E invece no. Invece noi vediamo che la teologia di Paolo in tantissime chiese non è conosciuta o è contestata o è ridotta. E quindi il cristianesimo è andato avanti, tra virgolette, non dico senza Paolo, ma in dialogo con Paolo, non certo in ubbidienza cieca. Ecco. Ma infatti questa è l'ironia della storia, cioè l'ironia di questa, di questa affermazione che si sente in continuazione. Cioè è verissimo quello che dici, cioè se uno guarda il cristianesimo del secondo secolo, non è Paolino, cioè quello che si afferma è un cristianesimo giudeo-cristiano ellenizzato eh, che, che, che prende la sua strada media tra diciamo così tra giacomo e paolo cioè tra eh, la predicazione di paolo sostanzialmente libera dalla legge e la predicazione di giacomo invece di un giudeo cristianesimo strettamente osservante fino all'ultimo fino all'ultimo momento è lì che cresce però il paolo è un po come dire il genio che salta fuori nei momenti di crisi perché poi in tutte le svolte della storia della Chiesa tu ti ritrovi le lettere romane, te la ritrovi in Agostino, te la ritrovi non so, in Martin Lutero, te la ritrovi in John Wesley con il Metodismo del Settecento, te la ritrovi con Karl Barth, cioè nei momenti eh, diciamo così clou poi salta fuori il, il, il teologo con le sue grandi intuizioni però è, è appunto questa la situazione, cioè Paolo è un genio che però rimane come dire riconosciuto ma mai realizzato fino in fondo rimane un punto di ispirazione mai sulla la sua teologia della grazia come dire ispira ma non non, non non forgia la chiesa di fatto ma neanche col protestantesimo in realtà fino in fondo è una teologia della cioè perché poi c'è comunque sia un, un ritorno eh, come dire, un adattamento della teologia paolina a situazioni completamente nuove, come è inevitabile che sia, anche perché la teologia di Paolo nasce sostanzialmente dalle delle domande che erano cruciali negli anni 40 e 50 del primo secolo e che dopo passeranno. C'è cioè, la domanda è grande, ma i pagani si devono convertire al giudaismo per diventare seguaci di Cristo? Cioè devono obbedire alla legge di Mosè devono circoncidersi, devono osservare il sabato e le leggi certo. alimentari oppure no? Che Quindi poi dopo un, un po' o è il passa. messia di tutti o è il messia di Israele e tu devi passare da Israele per arrivare a Cristo? Certo. Sì, Paolo ti dice sì, devi passare da Israele ma non dalla circoncisione. E lì, uno si ritrova anche lì, per ritornare all'inizio del nostro discorso, con questo dibattito uno si ritrova al centro del dibattito del medio giudaismo, cioè che cos'è Israele? Mica tutti ci circoncidevano i propri figli, eppure si consideravano perfettamente ebrei. Non tutti seguivano tutte le leggi, ma si consideravano perfettamente ebrei. Che cosa vuole dire essere ebreo in quella... Nel primo secolo e i cristiani vivono anche di questa discussione. E in fondo, il cristianesimo di oggi, come il giudaismo di oggi, sono due forme diverse di medio-giudaismo che hanno preso due strade diverse, due storie diverse, purtroppo due storie spaventosamente conflittuali e di persecuzione. Però, alla fine, se noi guardiamo alle nostre spalle, ritroviamo che tutto inizia da lì e che lì sta la nostra la nostra origine cioè nell'Israele del primo secolo dopo Cristo. ci sono domande da quelli che ci ascoltano per caso Teodoro o Stefano no allora no qui per ora no magari piano piano diciamo verso la fine ci arrivano o se arrivano e magari eh, arrivano dopo quando la gente eh, vede il video anche indifferita eh, differita, noi magari le inviamo ecco, anche ai, diciamo, ai due relatori, eh, a padre Giulio e al pastore Eric, ecco, eh, per potervi rispondere. Sicuramente <ride> credo, credo che siano ecco, molto disponibili da questo punto di vista qualora ci fossero domande. Grazie. Veo, ecco, mh, quindi eh, per ricapitolare, ecco, visto che stiamo tra virgolette andando verso la fine eh, della nostra diretta, eh, per ricapitolare io chiarirei tra virgolette due, con due domande ecco a voi eh, principalmente, eh, quali sono quindi stati, i criteri ecco, di discernimento delle fonti per ricapitolare attraverso delle parole chiave io le selezionerei proprio attraverso delle parole chiave uh, io direi affidabilità cioè mh, che è stato un criterio che anche poi se vogliamo ha portato fuori strada ecco pensiamo a tutta la discussione ma su questo siete più esperti voi, più esperto Eric, sulla canonicità della lettera agli ebrei. Era di Paolo o non era di Paolo? Il fatto che fosse di Paolo avrebbe avvantaggiato in qualche modo, ma, eh, oppure l'Apocalisse, è di Giovanni o non è di Giovanni? Perché questo? Perché in fondo, ecco, e forse si deve dire che questo criterio che la Chiesa ha scelto, eh, anche caricando... Eh, dei testi, diremmo che invece sono pseudonimici, sono in realtà eh, attribuiti ad altri autori, caricandoli di un'autorità, voleva dire che erano degni di fede. Io non so perché è un dibattito molto specialistico, ma la prima lettera di Pietro. Ecco, ci sono cattolici, esegeti di alto livello, che ritengono che sia un'omelia della fine del primo secolo. E che dunque non sia scrivibile all'autore Pietro, perché il tono, le problematiche, ecco. Oppure facciamo l'esempio della materia che più mi, mi riguarda: di, il Vangelo di Matteo. Io sono convinto che sia stato scritto da un discepolo della seconda o terza generazione, quindi non certo il Levi Matteo di cui si parla eh, e che sia uno dei dodici e lo si coglie appunto dalla situazione che emerge dal contesto del Vangelo, dalle problematiche, eh, da, dalle tonalità che ci sono e che presumono un tempo ormai avanzato rispetto. Non, Ciò cioè non toglie che non ci possano essere delle cifre che riportano magari al Matteo storico, e, ecco, però eh, il fatto che, attenzione, che i Vangeli siano stati come dire, attribuiti o a discepoli di Gesù, come Giovanni, Matteo, o a persone che erano della cerchia ristretta, come appunto Luca, Marco, questo è stato un criterio e io direi che ha funzionato in qualche parte, anche se io direi è stato sovraccaricato. Non abbiamo sbagliato, ecco, adesso noi siamo capaci anche di dire eh, che un testo che magari non è autenticamente Paolino, eh, perché ci sono lettere che ormai siamo capaci di chiamare come Deutero, Trito, Paoline, eh, oppure un testo che non è di Giovanni, eh, eh, insomma, o non è di Matteo, possiamo dire che comunque ci conserva la testimonianza eh, su Gesù e una teologia che possiamo accogliere. Questo è stato uno dei l'affidabilità ecco è una preoccupazione e che per tornare a quello che diceva teodora è una preoccupazione storica cioè che non si dicessero delle frottole e quindi chi poteva garantirne eh, la veridicità dei testimoni forse questo sì. potrebbe... io appunto a questa idea della, della generazione apostolica considerata la garante della della vera testimonianza, della testimonianza storica su Gesù, affidabile, aggiungerei anche un altro elemento, che è la questione, una questione proprio culturale, cioè la, la, la cultura del primo secolo era una cultura principalmente orale e eh, la tradizione orale delle parole di Gesù accompagna la tradizione scritta, cioè i testi, la scrittura di testi che cristallizzano di fatto eh, la tradizione orale su Gesù, ma l'accompagnano ancora per almeno quattro secoli eh, come appunto una fonte considerata eh, importante e autorevole. E questa, questa tradizione orale, soprattutto nel primo e secondo secolo, tutto sommato è vista anche come una conferma, di questi testi scritti perché uh, la, li accompagna e questi testi scritti uh, sono espressione di questa tradizione orale è interessante c'è un, una bella raccolta uh, di mauro pesce uh, di questa tradizione orale ce ne sono diverse ma questa mi piace molto e uh, lo vediamo proprio cioè come accanto alla questione dell'apostolicità c'è proprio anche questa tradizione orale che accompagna il testo scritto e vive nelle comunità adesso per noi che siamo figli e figli di una, di una cultura dello scritto del testo scritto questo sembra sinonimo di scarsa affidabilità ma a quel tempo era esattamente il contrario cioè un testo poteva in qualche modo essere eh, tutto sommato facilmente se volete falsificato ma la tradizione orale no perché è tutta la comunità che la conosce per cui se io racconto una storia di Gesù in maniera completamente diversa e la comunità se ne accorge cioè ci sono 200 orecchie che ascoltano e dicono scusa fratello, scusa sorella ma qua questa storia non l'abbiamo mai sentita da dove viene? Chi te l'ha raccontata? come mai la racconti? sembra strana e quindi la, la, la tradizione orale nell'antichità era come dire, aveva delle, degli strumenti di autodifesa di preservazione molto più forti di quello che noi possiamo immaginarci oggi però ecco, la domanda che magari potrebbe sorgere in qualcuno è eh, ma quanto siamo sicuri e quanta affidabilità c'è nella trascrizione ecco, di questi aspetti eh, tramandati oralmente? Perché a qualcuno potrebbe sorgere questo, questo dubbio. Allora, Io ho messo in difficoltà, ad... spero di no. No, no, no. è una bella domanda, è una bella domanda. Basta confrontare le parole dell'ultima cena, no? abbiamo due versioni, quella palestinese e quella antiochena, e sono diverse, ci sono delle differenze importanti, e però mh, convergono verso diremmo una, oppure la preghiera del pater. Certo la versione lucana potrebbe essere quella originale, quella di Matteo più lunga, quella che noi ancora no, utilizziamo nelle nostre chiese. Eh, però ecco, questo è un'ulteriore conferma. Non ci sono gravi differenze, diremmo, importanti tra le parole di Gesù trasmesse che ci facciano dire che c'è, sì, magari qualche detto isolato, per esempio in Luca troviamo che Gesù dice chi non è contro di noi è per noi, in un altro Vangelo troviamo chi non è con noi è contro di noi. Questo forse è uno dei pochi casi. Altrimenti dobbiamo dire che il, il processo che ha, ha ora descritto Eric è interessante perché comunque proprio grazie alle varie versioni che abbiamo delle parole di Gesù, anche qualcuna che ne trasmette Paolo, no? noi possiamo dire che c'è una sostanziale, eh, diremmo, fondo, eh, quindi Stefano sono attendibili perché... In qualche modo, ripeto, eh, sì, beati i poveri o beati i poveri in spirito, eh, però insomma, eh, non è che Gesù dica beati i ricchi, Ecco questo, <ride> esatto. eh, questo come minimo lo possiamo affermare. E qui abbiamo proprio o un intervento redazionale, che potrebbe essere di Matteo, che vuole centrare con quel dativo per dire che cos'è la vera povertà, oppure potremmo avere... Una trasmissione di, adesso è sempre la fonte Q, insomma, però mh, dovrebbe fare una, una, una, una maggiore attenzione, per esempio, a eh, parabole come quella mh, del Granello di Senape, che secondo Gio Paul Mayer è una delle poche autentiche e che è trasmessa da tutti e tre i sinottici, l'unica. e Che, eh, insomma, eh, lì eh, la, la, la parabola del Granello di Senape. Ha delle piccole differenze evidenti, forse trasformazioni redazionali o forse trasmissione, ma il punto è che è lì il granellino eh, dà eh, vita a un albero enorme. Comunque, certamente, eh, noi a questo punto, che cosa facciamo? Ci fidiamo perché insomma, eh, l'ultimo elemento. Eh, nella storia della scrittura, ricordo, nell'antropologia della scrittura c'è un volume che, eh, che adesso poi il tema della memoria è diventato molto molto attuale, no? come i processi... Attenzione perché l'oralità ha conservato alcune cose come fe, fe, fedeli, cioè gli elementi che diceva di autodifesa sono soprattutto indirizzati verso tre generi letterari. Il primo, la poesia. Eh? La poesia non funziona se non è perfettamente ricordata, perché o salta una rima, o salta un'alliterazione, o salta... ecco perché noi abbiamo testi omerici trasmessi da... Va... ma eh, erano gli aedi che li ricordavano a memoria, perché? Perché una poesia, se non ha quella struttura, non funziona. I testi legislativi, eh, ci credo che venivano ricordati, perché ne, ne, ne, ne dipendeva, insomma, eh, le sanzioni, il, i reati la, e i testi religiosi. Insomma, non c'è niente da fare, il testo religioso ha una sua eh, di, realtà talmente performativa che tocca la vita, che io non credo che qualcuno volesse scherzare eh, sul dire o far dire a Gesù cose... Ecco, e quando è accaduto, per il processo che abbiamo appena illustrato, eh, la Chiesa, i credenti, i discepoli hanno detto «qui c'è qualcosa che non funziona» insomma, e sono stati capaci di, di regolarlo. Ma, eh, Ma io... si può anche fare un esempio? Scusate, Adora, ti ho interrotto. No, vai, vai. No, basta fare un esempio molto semplice. Prendiamo la trasmissione degli apocrifi dell'Antico Testamento, ad esempio, cioè buona parte degli apocrifi dell'Antico Testamento, che eh, erano considerati magari scrittura da alcuni gruppi, ma non avevano un riconoscimento generale, oggi noi ce li abbiamo spesso e volentieri in due recensioni magari, no? una recensione più lunga, una più corta, con delle recensioni intermedie. Cioè il testo può essere modificato profondamente, cosa che assolutamente non accade per il testo biblico in generale. E un esempio interessante di questo è il testo del primo libro di Enoch, che, per esempio, nelle chiese di Etiopia e di Eritrea è rimasto come testo canonico. Beh, è interessante vedere come dei frammenti di Qumran, che sono probabilmente del terzo secolo, II secolo avanti Cristo, fino al, al testo, quindi aramaici. Poi passando ai frammenti greci, arrivando fino alla traduzione testuale del, del primo libro di Enoch, beh, essendo considerato canonico e quindi sacro, da tutta una tradizione, anche probabilmente del cristianesimo delle origini, perché Giuda lo cita come scrittura, beh, ecco, lì non avete una recensione lunga, una recensione breve. Ci sono delle varianti spesso dovute a tutti questi cambi di traduzione, eccetera, però la traduzione testuale è molto interessante nel modo in cui si è preservata. Per cui c'è una differenza nella conservazione di, una, di un testo apocrifo, di un'apocalisse qualsiasi o di un'apocalisse considerata canone, considerata scrittura ispirata da una, dalla, dal cristianesimo, per esempio o dal giudaismo col testo biblico, è interessante fare il confronto tra il testo come si è affermato nel Medioevo in ebraico e frammenti ritrovati a Qumran, anche questi molto antichi. Cioè è molto è impressionante, cioè, devo dire è eh, impressionante. Eh, già, noi leggevamo Isaia prima di Qumran nel codice di Gradesis, che del 1008. E, insomma, devo dire che avevamo eh, poi abbiamo trovato Isaia di mille anni Avanti, che non è così diverso, no? Quindi no? Eh, eh, è vero, quindi vuol dire che la conservatività ecco, delle parole sacre, e eh, quelle ritenute normative, eh, è, stata una, è stata una garanzia. Ma io mi permetto di dire che, entro un certo limite, le differenze testuali sono garanzia di oggettività, mm. cioè se noi avessimo. Tenete conto che noi abbiamo una quantità di testimoni che se li avessero gli studiosi di Omero si leccherebbero. <ride> ecco. Allora, in questa, in questa situazione, se fossero tutti uguali, in realtà vorrebbe dire che sarebbero tutte copie della stessa cosa. Cioè noi avremmo un, un testo con tante copie. Sì. Il fatto che ci siano alcune differenze del tutto secondarie, ma che ci siano quelle che fondano le famiglie testuali, dimostrano che in zone diverse sostanzialmente la stessa cosa in epoche diverse veniva detta. Quindi, non so se riesco a spiegarmi, le parziali differenze Dimostrano che la stessa idea, la stessa narrazione veniva fatta in luoghi e epoche diverse e quindi aumentano la sua attendibilità, perché poi è certo succede in famiglia no? che, che, che se io racconto quel che è successo alla festa di mio figlio vent'anni fa eh, a casa mia si racconta in un modo e a casa di mio fratello in un'altra perché la memoria però questo dimostra che eh, zone ed epoche diverse servono la stessa memoria sì. Bene, allora, verso la ragazzi, fine io ti che, ecco, che li arriviamo, arriviamo al dunque, però ecco la curiosità ultima che però con una sola parola che vi chiederei è la definizione attraverso un aggettivo di Paolo, ah beh, e questa quindi... è, è la beh, più difficile, eh, tu sei inizio, cattivo, se... inizio io con il lascio poi lascio ai valdesi perché loro sono più esperti di noi cazzolici. E quindi per me Paolo è non proprio un aggettivo, ma un, un brevissimo sintagma, innamorato di Cristo. Io lo sento così, ecco. Sì, se dovessi usare un aggettivo direi geniale, perché ha un modo veramente geniale anche nel suo contesto di leggere la figura di Cristo, di presentarla in maniera veramente, non so come dire, uno che riesce a parlare a cristiani di mille, duemila anni dopo e riesce veramente a scuoterli nel profondo, è veramente un genio. Sì, sì ragazzi. Esatto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E vi abbiamo tenuti più del dovuto ma questa ci è la vostra perché ci, avete, <ride> perché ci avete interessato tanto quindi la colpa è non vostra male. se vi abbiamo sfruttati meglio così grazie eh. grazie Pensiamo a voi Speriamo che questo grazie aiuterà molto le persone che si pongono le domande che vi abbiamo posto e non sperate che vi non sperate che, che non veniamo di nuovo a bussare alla vostra porta. <ride> grazie ancora. Grazie mille. Grazie, uh, grazie, buona serata. Buona serata.